Sicuramente mh, quello che a noi interessa molto anche è, eh, da un punto di vista culturale e sociale è la non violenza, eh, per cui eh, vorremmo molto, mh, ci piacerebbe molto che il Movimento 5 Stelle prenda in, senso, in, questo, in considerazione eh, questa, questo modo di, di essere. E, e quindi magari mh, se ne faremo altri meeting eh, mi piacerebbe anche parlarne e, Beh, diciamo ecco ehm, c'è un, un concetto che secondo me è importante in questo momento, in questo meeting far passare eh, per noi non è tanto importante la protesta ma è importante la proposta è, è un classico però è essenziale nel senso che eh, ok, eh, siamo coscienti che mh, chi ha governato finora, destra, sinistra, centro, sotto, sopra, non, non ci interessa distinguere quello che ha fatto Tizio o quello che ha fatto quell'altro, eh, non, non ci interessa proprio, eh, quello, che noi, quello che a noi interessa è ora e qui. Uh, ora uh, da ora si cambia ora c'è la possibilità di fare diversamente quindi non guardiamo il passato guardiamo ora chi siamo, cosa facciamo, cosa stiamo facendo e i nostri progetti per il futuro quindi uh, per noi è mh, direi, direi sterile uh, accusare um, è bene uh, come dire uh, far rendere partecipi le, la popolazione di quello che sta avvenendo in Parlamento come voi fate relazionando eccetera eh, però ecco senza dire quello è credino quell'altro è così, è un ladro eccetera eh, lo, lo sappiamo eh, non, non si risolve niente dire ladro a un ladro non cambia, non cambia molto eh, quello che a noi ci interessa è eh, proporre quindi pensare in modo diverso, ecco, non accusare, eh, pensare che queste persone tutto sommato sono vittime di loro stessi, eh, sono vittime di loro stesse, della loro ignoranza, della loro cecità.